Thank you. Benvenuti in questo nuovo video, questo è un video workout dove io e Sara vi facciamo vedere gli esercizi fondamentali o propedeutici per riuscire a fare una verticale. Vi annuncio già che in alcune parti l'audio non è proprio perfetto, ma io e Sara ci stiamo già attrezzando con dei microfoni per cercare di risolvere questo problema. Questi video hanno lo scopo di essere informativi, quindi condividere con voi delle informazioni tecniche, visto che Sara è molto tecnica, però non hanno lo scopo di darvi delle routine, delle schede di allenamento perché uno sono allenamenti scritti su di me, sui miei obiettivi, sulla mia persona, sulla mia fisicità e quindi non adattabili ad altre persone e anche e soprattutto perché Sara fa questo di lavoro quindi non sarebbe proprio giusto nei suoi confronti quindi spero che il video vi piaccia fatemi sapere se volete vedere qualcosa di diverso non strettamente legato alle trazioni e alle verticali non dimenticate di iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao allora iniziamo con un po' di mobilità per le spalle quindi passovers ne facciamo 10 Tocchi dietro e tocchi avanti. Buono, stop. Ok, elastico, vai, braccia tese, 10. Ok, controllo il movimento. 10, stop, va bene. Panca, braccia tese, palmi delle mani verso l'alto, 15. Ok, schiaccio in giù, stai lì. 3, 2, Sto. Ok, riscaldamento finito. Va bene, adesso iniziamo a lavorare. però ho fare tutte tante fatica, basta che si stacchi le spalle e le scapole, non serve che stacchi più, perché sennò no sei instabile. Ora ci porto quando... così, allora, andiamo. Da qua, piedi uniti, tengo tanto il sedere, mano, mano, per terra, ok? Allora. tanto l'addominale, Cammini con le mani con i piedi si avvicini al muro. La distanza corretta è questa. Dovrebbe essere questo. Con la mano e la spalla posta. Poi torniamo giù. Però così è difficile. Quindi noi che cosa lo facciamo? Proviamo a farlo un pochino inclinato al muro. Quindi se ce la facciamo, facciamo sempre un po' push. Sto fino quando, qua, lo stai per fuggire sui detti e lo faccio, in questa posizione. È più facile. A terra, appoggiata, la cosa difficile è staccare subito il sedere, eh? quindi non devo sedermi, ma devo stringere gli addominali, anche poi, sempre, ok, e scendo piatta, quindi stringo il sedere e stringo gli addominali, ok, quindi quello da non fare è questo, e mi tiro su, ok, o se no spanciare quando scendo, allora scelto me come... Mm -hmm. Potevamo non dire sempre addome <ride> <ride> Addome everywhere Addome sarà una costante okay. Proviamo da qua Poi vediamo okay. Quindi alzi il sedere e ti tiri su con le braccia Vediamo se Silvia riesce a staccarsi da terra Ragazze guardate guardate ce la sta facendo Dai dai dai dai dai Su su su su su Su su su Dritta tutte in piedi In piedi normale Ok Adesso la discesa cerchiamo di curarla, quindi scendiamo piatte. Vai. Avere <ride> come schianto. Ok, va bene, piano, eh. Ci sei quasi arrivata e giù. Perfetto. Stop. Quindi traster, Poi dopo andando avanti vedremo come arrivare qua con i manubri, eh, però adesso iniziamo da qua. Gomiti alti, faccio uno squat e quando salgo salgo anche con le braccia. Quindi squat e su. Quindi salto insieme e scendo insieme, salto insieme e scendo insieme. Allora le braccia seguono la linea delle spalle e la forza parte sempre dal, dal sedere, dalla spinta del bacino. Ok, proviamo. Allargherei un po' i piedi. E su, più esplosiva col bacino. Ok, fanno ancora due. Esplosiva col sedere ultimo, stop. Ok, quando scendi devi come far cadere il peso, sempre tenendo la postura, e quando sali dai forza, eh? Perché se rallenti la discesa fai più fatica, però andava bene. Va bene. Quindi parti da terra e la prima ce la faremo così, ok? La faccio un po' veloce poi quando non ce la fare più pieghi un po' le gambe quindi ti spingi con i piedi, pieghi un po' con le gambe sali, arrivi sempre dritta e scendi ok? quindi ne facciamo 5 dopodiché andiamo al cluster e ne facciamo 10 la corda va scendendo di 1 il cluster va salendo di 2 vabbè, andiamo su qua Chi mnie leży po riach. Capito pejcie le słabe kosmidło? Tutaj jest Siamo di brutto. I piedi un po' più larghi. Ok, spingi col sedere in su, esplosiva. Più indietro con le braccia quando sali. Ancora quattro, sui gomiti. Vai, vai, brava. Due, buono. Dai Silvia, ultimo. Stop, buono, buono, bravo. Sai cosa? Dimmi? Quando su dietro pure di quello della spalla Ah, infatti quello devi regolarti tu in base a quanto senti male eh. Però va bene Finito l'allenamento degli esercizi più o meno base No, per non la base, non base, è brava, è brava, non base Grazie, ah, se lo dice lei Bene, speriamo che il video vi sia piaciuto Grazie e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao Ciao